Facciamo uno spaghetto veloce veloce veloce, il tempo di cottura dei spaghetti Saporito, gustoso e buono, ecco i crostaci, proprio da, da signori Lo facciamo proprio con queste Con le cannocchie, spannocchie, cicale, come le volete chiamare Sono i crostaci dei poveri Sono i crostaci dei poveri, allora, subito veloce veloce, veloci. Aglio, pomodorino torpedino. Oggi ho trovato questo pomodoro bello a 2 euro al chilo e l'ho comprato. Peperoncino, aglio, prezzemolo, spaghetto, quello bello cicciotto grosso e le cannocchie. Noi chiamiamo sparnocchie a nettuno. Allora, adesso iniziamo subito. Aglio. Qua. Olio, mare, profumo di mare. Allora, che cosa devo mettere? Un olio giusto, delicato, non troppo invasivo questa volta sceglierò un, un ligure con sommariva, vado poi, come al solito noi facciamo che tu stupidaggini, no? però, importanti, quale? queste, senti il, il mostriciattolo lì, oh! e gambi di prezzemolo, detto qui dentro e partiamo leggermente, tranquillamente con la nostra eleganza, vai! A casa Mariola solo pesce fresco, guardate si muove, eh? E te la possino, solo pesce fresco! Assolutamente allora che cosa? Mi metto a pulirle? No, faccio così: faccio, siete pronti? Così che esce bella a pezzettoni tutto qua, la salsetta. Guardate qua, che cicciotte, chi è? Guarda qua che roba, fresche? Eh? No, sono uscite mo'. Allora, questi sono che. comprarli che si muovono, eh? Ve lo dico subito, eh. Perché bisogna diciamo, comprare che, che si muovono quasi? Perché, se no, poi dopo, se stanno troppo tempo fuori dal, dall'acqua dall loro si consumano dentro si alimentano, si auto-mangiano. Insomma, intanto ce la facciamo? Lo vogliamo buttare? Ma buttiamolo? Vado? Vado con lo spaghetto, eh? Vai così, taglio tutto a pezzi. ecco qua, così, così sono più facile anche da mangiare. Anche perché quando sono freschissime non si riescono a sgusciare bene. Mentre queste si cuociono, io che faccio: taglio i pomodorini, quindi, pomodorino, tolgo il verde, veloce perché la pasta non ci aspetta. Eh? Così li faccio: adesso belli, allora un goccetto di vino, di quello buono, vai. Così puliamo bene il fondo della padella. Che meraviglia! E mo', tolgo l'aglio, tiè, questa qua lo tolgo. L'altro spicchio, oh, esci fuori. Vabbè, lo troveremo. Facciamo bene evaporare il vino, bene, bene, bene. Vedete come si pulisce il fondo quando noi mettiamo il vino o un liquido quando si eh, stanno facendo rosolando qualcosa vedete poi si pulisce c'è questa reazione dal freddo il caldo e stacca tutto quanto pulisce tutto quanto poi metto tutto qua dentro non deve essere stracotto faccio così pulisco tutto e vai poi olio vado così poi aglio buono, pulito, perfetto, fresco eccezionale eccolo qua vai, così vai, vai, vai, vai vai! pomodorini pezzemolo rimetto la salsetta, vai, così vai, pasta al dentissimo, al dentissimo, vado così Guardateli, si piegano leggermente Faccio la scarpetta qui dentro, vedete? Dove ho messo prima le, le cannocchie Ecco qua, così Mamma mia, ragazzi Il profumo è stupendo, cucina proprio marinara questa, eh semplice, semplice, semplice Sì, guarda qua che roba, mamma mia mi sembra da a Ostia, Fiumicino, non lo so, friggene? Può darsi. Friggene è più da spaghetto con telline, però. Guardate qua, guardate qua. Guardate che spettacolo. Questa è la cucina proprio quella semplice. Pasta bella ardente. Oh! Oh! Ma è peperoncino! Stiamo a sentire la musica e stiamo lasciando andare. Peperoncino! Assolutamente! Come fai? Non si può non mettere. Ma com'è? Piccante? Boh! Buono, bello. Goccio d'olio, vai. Poco ma poco, ma poco. Aiutatemi di poco, poco. Il rumore lo sentite? Un pochetto più d'acqua lo sentiamo meglio, eh, che il nostro è il nostro rumore è il nostro suono, la nostra colonna sonora, altro che musica è questa il suono dell'amore senti? Qua ci sta pure un po' di nacchere perché oltre al suonore c'è una nacchera che è <ride> la, la cosa, la la cannocchia vai, ecco qua Posso, spengo tutto già lo so la battuta vostra, un po' di pecorino ce lo metti no, non ci va il pecorino qua, va benissimo così adesso assaggio però L'assaggio, però qua ti prende un pezzo di questo, tipo il pane, no? E un pezzo, guarda, guarda che robetta, è! Ah, ragazzi, guarda, fai proprio un nuovo unovo, eh! Ah, mamma mia! Bella al dente oh! Mmm mmm mmm Bagnino Dove sta l'ombrellone? Da paura, buono Il pizzico di solo abbiamo visto a Roma, quindi c'è un attimo risollevato E sta pasta ha dato il colpo di grazia Viva l'Italia Mamma che bontà oh. Ah